Quello là distante è proprio Gabri Lo vedete? E oggi dobbiamo fargli lo scherzo Perché ho detto di nuovo, mi sa che poi dopo Inizierà a sospettare di questa cosa Ti ho detto che praticamente dovremmo fare Un sacco di uh, Belle vanilla in questo mondo, cioè dobbiamo fare la vanilla Praticamente, solo che sono deficiente Non so come dirlo, però eh, adesso Sono diventato invisibile, infatti voi non riuscite a vedermi Se faccio così no, no, non mi si vede Ovviamente, no? E poi ragazzi Vi ricordo, cioè, vi, vi, vi faccio Capire, no? Che anche in questo video Ci sono i minigiochi che voi dovrete scoprire poi magari mi scriverete nei commenti se partecipate insomma ai minigiochi se avete voglia di partecipare eccetera senza parare però e quindi sono molto belli i, i, i minigiochi ho visto che vi piacciono è molto bello secondo me questa cosa dei minigiochi mi fa piacere che vi piaccia no? perché uh, Perché è una nuova cosa aggiunta che mi pare che proprio non l'abbiano mai fatto altri youtuber italiani perlomeno al, almeno per quanto io ne sappia poi dopo non lo so mi potrei sbagliate mi potrei sbagliare, se sapessi parlare forse sarebbe meglio. Soprattutto per YouTube, Dunis, dovrei saper parlare. Però cosa, che scherzo andremo a fare oggi, ragazzi, ragazzuoli delle ragazzucci? Uh, praticamente possiamo prendere una poison. Praticamente, niente, gli faremo un sacco di scherzetti tipo. Del genere e l'ho lanciato, lui adesso penserà ma sarà una strega normale che eh, non lo so tipo che mi ha lanciato la pozione forse è normale no? Certo stare lì a continuare a, a craftare le cose mi sembra un po' strano da parte sua ma potrebbe anche darsi come vi ho detto all'inizio che ormai lui non creda più a niente di ciò che noi abbiamo detto Dato che ormai sappiamo bene che non insomma cioè nel senso... Se dici troppe volte ad una, una cosa Ad una persona poi dopo inizia a non crederci più Ovviamente no? Ma è normale così Ma è normale perché anche Nei scherzi, scherzi ragazzi ho detto "E eh, attenzione Gabri c'è la vanilla Cioè secondo me non ci crede più ormai Anzi sarebbe strano se ci credesse capito? Ok eh Ok ha preso di nuovo danno, ora magari si... No, niente, lui continua tranquillamente Perché appunto non lo so Mi sembra strano Se io invece prendessi tipo il flint in stile E, e, e lo bruciassi Questa è una buona idea Questa è un'idea da premio Nobel de, Della matematica, no? Scherzo ovviamente, non... Per quelli che hanno preso il premio Nobel nella matematica, ciò che io non so fare, peraltro. Sto scherzando, non, non pensate davvero che sto dicendo questa cosa. Che, che cioè, ovviamente, non è, non è da premio Nobel nella matematica, tranquilli. Oh, però l'ho bruciato, per fortuna. Ed eccoci dal minigioco su Minecraft. Allora, dovrete scegliere mh, quali, secondo voi, di questi quadrati, sotto di questi quadrati, ci sarà un Gabri. Perché sì, sotto uno di questi quadrati, solo uno, ragazzi, solo uno, ci sarà Gabri. Cabri, ma sotto uno di questi tre. E ora voi dovete scrivermelo nei commenti se avete voglia, senza parare, però, puzzacchioni, puzzardine. E quindi adesso vi darò 5 secondi: 5, 4, 3, 2, 1. Uh, zero, oh, ok, avete scritto Bene, spero di sì Allora, se avete scelto questo quadrato Beh, vi devo dire che sotto questo quadrato purtroppo non c'è il povero Gabri Avete trovato del ghiaccio che brr, Farà molto freddo Invece, se avete scelto quest'altro quadrato giallo Purtroppo comunque non c'è Gabri Perché c'è una lava che se cadete su Minecraft È la fine dopo Invece, se Troverete questo quadrato Beh, qua ci sarà Gabri Che parlerà Hai trovato Una ma è, che caspita di problemi. Ma, ma è scemo? Che, che tipo di problemi ha non Si sta muovendo. Stu, ah, adesso magari c'è Erobra, che tipo gli sta facendo cose. Lo sta incendiando. Forse è questo che sta facendo. Chissà che cosa starà pensando poverino Ogni volta noi facciamo sempre gli scherzetti uh, Cattivi al, al povero Gabri Poi sempre al povero Gabri Poi stavolta oggi no, no, non c'è nemmeno più nonno Nonnino Nonnino ci manchi Con i tuoi denti che cadono a pezzi Con <ride> Povero Con uh, non lo so Ehm uh... Mi vengono solo in mente cose volgari da dire, quindi vorrei evitare di dire queste cose. Anzi, allora, sapete cosa faccio adesso? Lo sposto Gabri, così... Vediamo un attimo cosa da dire, eh, perché... Ehi, hey là Gabri! E hey, tu, nis? ciao! Ciao! Ti Scusa, ti sento un po' arrabbiato, cosa? Come mai? No, eh? no, non sono arrabbiato. Ok, va bene. Guarda che comunque io... Ehm, fra poco arrivo nella nuova vanilla, eh. Ah, meno male. Sì. E come sta procedendo questa nuova vanilla? Dimmi un attimo, perché eh, com cioè, come al solito succedono cose strane. Ma dai, ancora dai, è impossibile. Cioè, non... Io te l'ho detto, ho anche messo la protezione sbr, che è una nuova protezione, praticamente, che chiunque eh, dovrebbe sapere, no? Va bene, va bene, ciao, <ride> è deficiente, ma tipo, si è offeso male, secondo me. Cioè, non, non dobbiamo. Vabbè, non dobbiamo più dirgli della protezione sbr, forse, forse si è offeso. Magari non lo so Forse nella sua lingua vuol dire una cosa brutta Cioè tipo <ride> Magari abbiamo insultato la sorella Cioè chi lo sa Può essere come può non essere <ride> Povero <G> <ride> Povero Gabriel Mi sa che lo ha insultato nella sua lingua che poi lui in teoria è italiano, no? Cioè, credo, spero, non lo so Sì, beh, sì, sicuramente è italiano Però, però va bene, nel senso, magari, non lo so Parla nella lingua del Dio Lama Per dire, per non dire, per dire Per puzzare, per scurreggiare, insomma Eh, io di nuovo ho lanciato sta roba Eh, adesso prende le cose, ok Chissà cosa prende poi questo puzzardino Ah, ah, la TNT, avete capito, puzzardi, eh Puzzardi che non siete altro Eh, la, la, la, la, la, la se sì, vai, mannaggia lui, guardate. Oh, guarda che sta scappando, che bippano. Però adesso io, tipo sarei già uscito ormai dal, dal server. cioè io mi sarei cagato completamente addosso. E la, perai, mannaggia lui io che continua. Ma se io tipo facessi tipo un'esplosione? Tipo. Oh, che spacca ste erbe di m schifose che mi danno fastidio alle orecchie. Che io ho le orecchie sensibili. E benvenuti nel minigioco su Minecraft, adesso dovrete di nuovo trovare Gabri, pensate voi, dove sarà mai Gabri? In quello blu o in quello rosso? Beh, potrete deciderlo voi, potrete chiaramente deciderlo voi, potrete scriverlo anche nei commenti se avete voglia senza parlare, però mi raccomando um, Beh, vi darò 5 secondi per poterlo scrivere 5, 4, 3, 2, 1... Non so perché sto facendo questa cosa, vi chiedo scusa se vi state cringiando È perfettamente normale Allora, se avete scelto lo standard rosso Beh, purtroppo vi devo dire che qua dietro non c'è assolutamente nessuno Ma se invece avrete scelto quello blu uh, Ecco, abbiamo trovato Gabri che si è dimenticato di nascondersi Non vale Stupide orecchie sensibili. Dovrei, dovrei andare da un, da un medico delle orecchie. <ride> Qual è il medico delle orecchie? Tipo quello che ti cura le orecchie, no? Tipo. Mh, vabbè, non lasciamo perdere. Tipo l'Otorino lo la lingua di se non mi sbaglio. Cosa che comunque a nessuno interessava, ma giusto per. <ride> <ileri> Ma che se... Nel senso io vado su YouTube a fare a dire ste robe Vabbè, insomma eh, Pure io ingenuo, ingenuo nella mia ingenitudine Ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video Perché io chiaramente ne porto altri, eh Mannaggia, adesso gli faccio cadere tutto Ah, mai... Ah, però porca puzzarda si è salvato Che fortuna sfacciata che ha lui Attenzione! Eh, no, ormai è la sua fine, è la sua fine, è la sua fine È la sua fine, è la sua fine, è la sua fine, è la sua fine, è la sua fine, è la sua fine. Ma se n'è andato? Che schifoso, ma si è messo in invisibile No, no, no, effect, clear, gabri... No, come si o come osa Come osa mettersi in invisibile Di, di fronte ai miei occhi dei dilunis Basta, mannaggia lui Madonna mia, ma no, non è possibile Dai, raga cioè, mi sta adesso, adesso gli lancio le peggio cose Adesso gli faccio venire... Si è messo in creativa No, ah no, non è in creativa, ok No, sta prendendo un danno, ok No, infatti stavo dicendo, mi stavo leggermente alterando no, perché ho detto porca puzzata se si mette in creativa adesso è la fine per lui completamente oh, oh, oh, oh. proprio così ho detto porca puzzardona vediamo cosa stava, dai ah ma io sono mi sa che avevo finito l'invisibilità ragazzi forse da poco, spero da poco se sennò... no insomma non è che sia una cosa molto buona anzi sapete cosa faccio, adesso lo sposto, scusate se ho colpito il microfono ehi hey, ragazzi ma stai parlando basso ma ti sei rincontro ma come? Dimmi un po', sta procedendo. Hai preso. Hai trovato l'Ender Dragon? No, ho appena iniziato a giocare. Ma che stupido, guarda, io l'avrei già trovato ormai. Ma... Sì, sì, va bene, ok. Come... No, eh, scusa, non, non fare il tono così stizzito. Sennò poi dopo no, devo no, andare no, sia no, dal no. server che da. da per non tutto, ce n'è eh. bisogno. <ride> ok, non ce n'è, altrimenti il. Son... il... Uh, dovrò agire sul voto di condotta Modificandotelo Cosa? Sì, sì, sì Dovrò Perché praticamente Sì, però sta entrando in. Cioè, volevo dire um, Ho visto qualcuno Che stava entrando Dentro il buco del topo dato che io ho un buco del topo Nella mia camera Ho visto uh, mm. Il topo okay, che entrava Ok, va bene sì sì sì eh, ho visto il topo che entrava Ovviamente giustamente E però giustamente in questo buco c'è buio Quindi il topo dovrebbe uscire dal Insomma dal, dal buco Praticamente stavo pensando io no Poi dopo ognuno pensa le cose che vuole Eccetera eccetera no Comunque dimmi un attimo caro Gabri che puzza e scurreggia um, Sta procedendo bene Quindi in questo momento. Eh no succedono sempre cose però io comunque aspetto sempre Io ti ho detto che ho messo la protezione sbrà cioè... E eh, però non la protezione Dunis <ride> Qual è la protezione Dunis? Eh, è quella che Così non, per non fare gli scherzi, no? Ma come ti permetti di accusarmi Di una cosa eh, così? ormai È punibile penalmente dal codice penale uh, infernale Cioè Veramente siamo, perché, per chi non lo sapesse, no? noi qua siamo residenti nel, negli inferi. Scherzo ovviamente, no, per le persone religiose. Cosa? E anche per quelli non. Vabbè, insomma, lasciamo perdere questo, questa cosa perché poi potrebbe andare male a finire. E, è comunque punibile penalmente dalla regola Duni, di Dunis. Come ti permetti? Cioè, voglio dire, di dire una cosa eh, del sì, genere. Sì, va bene, ciao. Adesso... Ma si è offeso di nuovo, porca puzzarda, oh, ragazzi. Proprio non, non ci si ragiona con questo ragazzo, guardate. Io devo per forza dare il voto di condotta negativo. Mamma mia, oh, questo... Gli do due nel voto di condotta, lo faccio bocciare. Poi dopo... <ride> Resterà in, uh, in uh, prima elementare a sua vita proprio. Non ne posso più di questo, di questo ragazzo qua che non ragiona. Non ragiona, non ci si può ragionare. E uh, si comporta male. E fa le cose brutte. Scurreggia. <ride> non è possibile. Non è possibile. Proprio no. Non è possibile, ragazzi. Cioè, io sono sconvolto, sciocco basito, rincitrullito, incosprindato. Cioè, io sono... Wow! Comunque, io direi che è arrivato forse il momento di dirgli la verità, ragazzi. È arrivato il momento. Caro Gabri, era tutto uno scherzo, avevi ragione tu? No, non lo sapevo, non lo sapevo. Non farei sarcastico. E poi, uh, niente, ragazzi. Iscrivetevi al canale, lasciate la like, attivate la campanellina per vedere i prossimi video. Ne sarei molto contenta di questa cosa. Contenta, ok? Sono cicamara. E quindi noi ci vediamo al. Eh, commentate, ovviamente. Vabbè. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.